Anna, vi date anche la manina con le vostre unghiette lunghe fatemi vedere le manine ci sono ancora tutte? Sì, sì. a me però ce l'ho uno qua bene, anche se è storta fa niente ok dai andiamo vi siete già tolte il giubbotto furbette fatemi vedere le mani va bene adesso quando è pronto servirete a tavola i piatti va bene? Ciao, ciao, ciao nonna Oggi c'è un pranzetto buonissimo bebe. Calabrese, tutto buono Salsiccia, eh, peperoni bebe. e patate La carne impanata E eh, poi bebe. pasta col sugo Eh però no, nonna, non hai, con... unghie unghie. No, non hai le unghie lunghe Non hai le unghie lunghe Io voglio queste unghie Queste di Anastasia, mi piacciono Ah, allora tanto. dopo te le mettiamo perché le abbiamo portate dietro allora, Anzi, quelli... quasi quasi facciamo partecipare anche la nonna alla challenge <ride> Allora, dopo le unghie le mettiamo Dai, in unghiamola. macchina. Eh? In sì. macchina. Ah, le hai lasciate in macchina, dopo Guardate le lei. Ok. Vediamo. Guardate. Guardate. Mm. che bontà, e che fame! A me piacciono i peperoni, la le bistecche E la e salsiccia. salsiccia. <ride> Stai mangiando? Mm. Vediamo un po'. Vai allora, vai. Riesci a mangiare mm. bene, tranquillamente? Mm? Ah, veri mm, anche. Wow, brava adesso! Vediamo se riusciamo anche a far mangiare Anastasia perché sei arrabbiata. Dillo, a tutti se hai il coraggio. Dillo perché sei arrabbiata, e brava anche Anastasia. E dopo, continuavo, certo. Amore, dopo mangiamo il dolce. Il mm? dolce L'abbiamo dolce. La comprato prima il dolce E la salsiccia? La salsiccia la tu la vuoi? La vuoi amore Ad, eh? io provo. Ah, no. ad no, aprire i viene, fazzoletti non è, non Vediamo no, se no. riesce ad aprire il pacchetto no, non non Ho paura E adesso Anastasia lo prende No volevo... Dai prova ad aprirlo anche tu Siete sì. Ragazzi che bontà questo cibo <ride> Brava Ani Vai Vani assaggia la salsiccia Hai finito Hai finito tutta la pasta? Brava ne ancora, Mi fai vedere le unghie se ci sono ancora tutte? Wow sì, Le voglio anch'io Bravissima Dopo le mettiamo alla nonna Ok? Cosa c'è? è ah, Hai Piccante Hai preso quella no, piccante Hai preso quella piccante Eh beh no. dai ma come fai a gestire così le unghie lunghe non lo, so. non lo so nemmeno io vediamo, guarda come gioca bravissima e non si staccano eh non è che le hai incollate col Super attack? No, vi dico perché me l'ha detto prima Anzi, non me l'ha detto nessuno Perché queste unghie sono nuove Certo che sono nuove allora, E quindi hanno una buona resistenza. resistenza Ma non è facile proprio afferrare gli oggetti con le... Guarda te, tu stacchi e attacchi Lego con una facilità unica non è il discorso che l'unghia si stanca Proprio non è facile Comunque maneggiare le cose Con le unghie lunghe Lo sai? Sì E invece tu sei molto brava Sì Sì Sto facendo il letto di Peppa Ecco fatto Quanto che ho letto di Peppa? Ah, stai facendo il letto di Peppa E Dov'è Peppa? È Peppa qui dietro Ah, c'è anche Peppa dalla nonna pezzo. Ah, ho capito Bene Bravissima Grazie Tra poco andiamo a mangiare i dolci, eh Ma sì, che buono Oh il cannolo. Il cannoncino e il cioccolato. Invece, qui invece ho fatti qui dove domino loro due anche. Qui invece dove fai il bagnetto con la bacca e la bacca. Ok. La bacca e la bacca. o due vasche? No, la bacca, e la, bacca. Ah, la barca e la vasca. Ah, la barca e la vasca. Vane! <ride> tu invece cosa stai facendo? Ma ti sei staccata? Eh, sì. Non rimane più attaccata? Sì. Allora spiegamola una cosa, quello che stava spiegando prima Anastasia, cioè... Che, che, che io in macchina de, um, ho portato le unghie e se mi sacchino... Possiamo... A, a me non mi saccano allora le de be... devo a Vanessa diamo... Però non lo so se... ma bastano ancora. Adesso andiamo a prenderle così poi le mettiamo anche alla nonna Elisa, va bene? No. Eh? Mettiamo le unghie alla non nonna Elisa. So non sì che le stanno. Sì che le stanno. E quindi a te ti si è staccata un'unghia, ma non perché non riesci a tenerle, ma perché sono unghie che avevamo già da un po' di tempo, vero? E quindi hanno un'aderenza peggiore rispetto a quelle di Ani. Vediamo qual è? Questa? Eh, questa qua eh, si stacca? Questa. Mm, niente. Ma Vuoi magari... che vado a prendere quella di Ani? Così eh. giungiamo? Eh? Sì, va e bene. Lei lo sai dove c'è il Nel tuo sedile? No, non no, sì, è il sedile, dove c'è il buco dove. In mezzo. Tra sì. te e Vanessa. Sì. Ok. Ok, Vane, sono andata a prenderti le unghie. Dai, sì, scegline sì. una. Noi siamo tutti due angeli. Dimmi, sì. Però Vane è ora, però Vane è ancora tre. Vane è mezzo angelo e mezzo diavolo, guarda qua. Però Vane ha almeno ancora è tre. Eh sì. Vediamo, hai scelto? Fammi vedere. beh, dai. Va bene, dai, va bene lo stesso. Poi queste qua le mettiamo alla nonna, ok? Uh -huh. <ride> Facciamo fare la challenge anche alla nonna. Andiamo a mangiare i cannoncini al cioccolato, dai! Sì, dai. <ride> Ho hai eh, hai preso sei. i pasticcini? Sì. Sì, hai detto, si veduta eh, a 105. Eh. Vediamo mm -hmm. quanto sei brava. non ah, ah, schiacciarli troppo? Hai troppo. troppo? Mi Adesso la metto pazienza, perderai un punto eh, ma non interessi Dai strappa, strappa strappa, strappa ma bella, ma bella, ma che ma bella, ma bella, ma bella, ma bella, ma Che ma bella, ma bella, le vignole di carnevale di tutti i gusti! Mmm! Oh, arancione! E' buono! questi sono alla ricotta! Buone. Buonissimi! Cosa mangi? Mm. A vedere. vedere Il cannoncino al cioccolato mm -hmm. buono! E la nonna? La bignola con ricotta! Che bontà. Ma ve la ricordate buonissimo. la nonna quest'estate? <ride> Deve ricominciare, ci ha abbandonati! Vieni a mangiare il tuo cannoncino. Abbiamo ritrovato l'unghia di Vanessa. Vanessa cosa vuoi fare? Vuoi tenere già arcobaleno? No, Rani mettiamo le unghie alla nonna che la facciamo diventare fashion. Ma non so se è. basta, non sto capito Allora, un attimo. Vediamo un po'. Dai, il pollice. Wow, che bello. Oh, mamma mia, la mia mano come cambia. io oh. dopo ve fammi il pollici. Bellissima. Ce l'hai già. Mettili con. bene però, eh? Sì. Come si chiama questo dito? In... Pollice. Indice. Ah. Poi Indice. Poi faccio la foto. Non sono tutti pollici, eh. Ora, però questa nera non mi piace. Eh sì, però. Sei andata avanti, Anastasia Nera? Sì, perché non ce ne avevo più grandi ah. e due, yeah. ok, vediamo un po'. Wow. Vediamo wow, come Vanessa, che ne ha una nera e le altre colorate. Ma che belle, che belle. Ok, wow, adesso anche grazie. la nonna. Vediamo se riesce a gestire le sue cosine con le unghie lunghe. Ciao! Ciao. Siamo tornate a casa finalmente. Ti posso fare una cosa? Sì, Dimmi. Ciao, sono Gianni, il cognome Gianni. Allora il cognome e nome Gianni, no, sono Gianni. <ride> allora, le vostre unghie ci sono ancora, siete state molto brave, adesso però purtroppo dobbiamo terminare il video perché Vanessa deve? Perché va studiare. Deve studiare. Deve studiare. Vanessa ha ancora è tre, io sono ancora. Cosa? Ah, come punteggio delle unghie, avete vinto tutti e due, dai! Oggi salutiamo le amiche Gaia e Greta, Kevin, Dalla, Emma, Icram, Sofia, Davis, Aurora Langheti del Cuffetto, Emaia, Mirko, Giulia, Arianna Mazzaro, Mina, Chiara, Miriam Montenciolo, Ginevra, Alessandra Giovanna Cordegoni, Maria Salvati ed infine Martina se volete che noi vi salutiamo scrivetelo nei commenti mi raccomando e non scrivetevi salutate per favore Perché se voi avete un accanto dei vostri genitori non sappiamo come vi chiamate quindi scrivete il vostro nome mi è caduto lunga. sul finale <ride> se il video vi è piaciuto attivate la campanella <ride> c'è la campanella lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al canale di Vanessa Anastasia e... Noi siamo il team Larry Pop! Ciao. Ciao con le mani ghiacciate e oh. poche! Ciao con le mani con le unghie lunghe! lunghe. <muchas> Ciao!